Il posizionamento strategico logistico della, de, di Ancona a metà dell'Adriatico, la possibilità di avere fondali naturali che vanno oltre i 9-10 metri eh, normalmente, ne fa eh, un asset eh, importante. Da Ancona partono in maniera strutturata, per cui traghetti di linea che vanno in Albania, in Croazia ed in Grecia. Il mercato del, dei passeggeri per il porto di Ancona è molto importante: un milione di passeggeri l'anno. Abbiamo una banchina eh, che è stata dragata, la banchina 26, una banchina da 300 metri di fronte che è stata dragata a meno 10,90, in quella banchina eh, stanno mh, esplodendo i traffici di, di container, nel 2016 è stato superato i 200.000 container, per cui eh, ci sono delle performance molto interessanti con aumenti quasi a due numeri di anno su anno, dagli ultimi tre anni. L'altra sponda che è fondamentale in un clima di sistema eh, Balcani-Italia, diciamolo così, che si chiama poi macro regione adriatico-ionica, adesso deve diventare un fattore economico di sviluppo di un sistema che in questo lago mare adriatico deve eh, riconoscersi in strategie eh, diciamo complessive. Noi non dimentichiamoci che il canale di Suez è stato raddoppiato per cui i tempi di, eh, di trasferimenti eh, dall'Asia dall all'Europa si sono accorciati enormemente. C'è una competizione aspra, su quella competizione eh, l'Adriatico per cui i porti dei Balcani e dell'Italia dell non possono non collaborare. La, la crescita vuol dire il, il ritrovare un equilibrio. Quando le, le economie sono profondamente distanti è di tutta evidenza che si creano problemi e possono aumentare i problemi se queste economie non si avvicinano. Il mondo dei Balcani che ha voglia di crescere, che ha voglia di eh, mettersi in discussione ha bisogno eh, di qualcuno che con il suo know-how riesca a, ad aiutarlo e probabilmente non ha bisogno della, eh, della multinazionale che arriva, compra territori, e poi se ne va. Penso qui alla, a quella cosa importante che è il, il forum delle camere di commercio dell'Adiatico dello Ionio che ha messo insieme nel tempo 46 camere di commercio dei due paesi un milione e 800 imprese noi stiamo lavorando per esempio molto eh, dico noi eh, in termini di, di Forum delle camere di commercio in una, in, nei minimi con un denominatori per esempio la storia, la cultura e l'arte è un minimo con un denominatore la Grecia, l'Italia la stessa Albania la stessa Croazia hanno dei reperti fantastici, la Slovenia, la, la Serbia, dei reperti storici fantastici e lì è partito un progetto da Ancona che credo estremamente interessante che coinvolge ragazzi delle due sponde per cominciare a parlare un linguaggio unico sulla cultura, cioè la cultura proposta in maniera uniforme, in maniera, in maniera tale che se tu vai a, ad Atene, vai in Grecia, vieni in Italia, vai nel Salento, vai da qualsiasi parte Comunque il racconto ha un minimo con denominatore e questo è per noi, per farci ritornare fuori quella, quella grande capacità di ascolto di una storia che purtroppo probabilmente abbiamo dimenticato, di una storia di civiltà.